Questo è Casey Neistat, tra i pionieri di YouTube, è stato tra i primi a fare video ogni giorno e a mostrare la sua intera vita, ispirando quindi decine di YouTubers, che hanno ispirato migliaia di YouTubers e anche me. Cosa c'entra lui con questa maglietta, ma soprattutto col mese dello YouTubers? Beh, è la storia di oggi. Sigla! Sì, Vivo come voglio se sì, sono un millennial non so che vuol dire essere un millennia Cosa mi insegnerà oh, oh. C'è un discorso di Steve Jobs che mi ha ispirato Quando ancora studiavo all'università E stavo ancora cercando una mia identità Ed è il suo più famoso, quello a Stanford È così bello che un pezzo La frase finale che riassume un concetto molto più complicato Me lo sono anche tatuato Ed è stato il mio primo tattoo Quindi ci credevo veramente You are already naked ma in un altro pezzo parla di unire i puntini Che poi in modo un po' meno romantico è il concetto del senno di poi Comunque dice che solo guardandosi indietro si potrà dare un senso agli eventi della propria vita Anche quelli negativi come cambiare lavoro o lasciarsi con quello che si pensava essere l'amore della propria vita E quindi solo dopo unire i puntini che formeranno appunto un disegno E il primo pallino della storia di oggi è proprio Casey questa sfortunata estate mi trovavo in spiaggia, a guardare proprio un suo video. Quando a un certo punto si intravede questa maglietta, non si vede completamente ma si capisce che c'è scritto FAC 2020. Già per tutta la popolazione mondiale quest'anno è da buttare, ma a me colpisce particolarmente perché oltre all'anno del coronavirus è anche quella in cui mi devo operare. E lì in quel preciso momento su una sdraio in spiaggia o l'illuminazione, prendermi la rivincita su questo 2020 e magari eh, riducendo anche le perdite economiche che ne sono derivate l'idea è lanciare dei prodotti a tema vaffanculo 2020 problema numero uno non so nulla di e-commerce problema due non ho partita iva o srl che possa fare vendita di prodotti online ma entrambi questi problemi hanno una soluzione ciao albi ti devo dire una cosa importantissima ti chiamo ed ecco infatti il secondo puntino di questa storia. Alberto, che è uno youtuber come me, anzi ultimamente è più un tiktoker. Quanto fa infinito meno infinito? A occhio uno direbbe zero, no? Ma ci siamo conosciuti su YouTube, quindi diciamo che vale quello. Comunque, sapendo che anche lui fa cose online, anche se cosa di preciso ancora non sono sicuro di averlo capito, gli propongo l'idea dei prodotti. E cosa mi risponde? mi avrebbe potuto dire di no e il video finirebbe qui invece mi risponde che lui già vende un prodotto online e indovinate cosa ci starebbe giusto giusto? oh yes, le magliette! si uniscono poi perfettamente tutti i pallini quando mi dice di aver registrato anche un dominio www.epicsurprise.com e che si può quindi iniziare a vendere anche da subito ottimo, anche se mi manca giusto qualche passaggio per capire un po' come funziona scopro che lo faremo in dropshipping perché anche se mi è sempre piaciuto il rischio imprenditoriale e quel brividino che si sente quando si lancia una propria idea, se si può evitare di comprare uno stock di mille magliette senza sapere se alla fine le persone le compreranno, ben venga. Quindi usiamo un servizio in dropshipping che praticamente stampa solamente nel momento in cui riceve un ordine. E quindi iniziamo a vendere. Cioè, in realtà c'è tutta la fase della progettazione grafica. Ci sono le video call, c'è l'ordine dei sample per vedere la qualità, ci sono altre riunioni e anche cambiare il nome preimpostato di Erika Scuro in un normale grigio scuro. E lo store è pronto. Adesso chiamo Albi e vi presentiamo in anteprima mondiale tutti i design che abbiamo creato. E già vi anticipo che ci sarà un design speciale che venderemo solo per 48 ore da quando carico questo video e che uno di voi vincerà anche ciao albe eccolo ciao oh, simone eccoci si qua allora noi siamo al punto della storia in cui abbiamo ideato questi design che sono un po' per il 2020 però in realtà okay. dopo siamo arrivati alla conclusione che è più una collezione sì che l'idea è che è carina però, se vogliamo fare una parte relativa ai regali, dobbiamo pensare a qualcosa più ad persona, qualcosa di ironico, di laurea, che con quegli anni che diventa un pensionato. E quindi che sia una sorpresa e anche epica. Esatto, come dicevo no. Ah, io sto indossando casualmente, <ride> casualmente la nostra Questa maglia qui. col design di Amazon. Esatto, quella lì che se il 2020 fosse un prodotto su Amazon avrebbe solo una stella Con tantissime recensioni tra l'altro E comunque Simo, casualmente ho qua anche un altro t-shirt Che <ride> è una tua, però la nuova versione, ma si vede? <ride> sì, comunque eccola È questa qui con anch'io, però dopo abbiamo deciso di aggiungere le mascherine E poi ce n'è una che dovrebbe uscire tra poco, che è più dedicata alle ragazze Qual è? Come ah, giusto! <ride> si, può, si può dire? Non Hai ragione, so. sì, sì, la metto adesso da qualche parte che compare. Però abbiamo invece riempito la nostra sezione occasioni. Con occasioni intendiamo appunto uh, quelle cose che succedono durante l'anno o nella vita di una persona per cui uno può fare un bel regalo epico. Esatto, cioè adesso sono le prime che abbiamo creato, ma non so se l'hai già detto nel video, ma... Ne stiamo continuando a creare, ogni settimana vogliamo esatto. lanciare almeno un nuovo design. Volevo proprio lasciarlo per questo punto specifico ah, okay. del video. Quindi esatto, ogni settimana sul nostro Instagram lanceremo nuovi design. Ma in realtà eh, manca anche un'intera sezione sul sito che si chiama personaggi o tipi di persone, dobbiamo ancora capire il nome, che sono tipo tutti i regali da dedicare a determinate tipologie di persone come i vegani, come i palestrati, i musicisti, esatto. i tiktoker e così via. Di tutte queste non c'è un design particolare che è quello del concorso, che è la maglietta dello youtuber, quindi una mega special edition che venderemo solamente per 48 ore da questo video, da quando caricherò online il video. Sono uno youtuber semplice, iscritto ricambi. <ride> Tutti lo scrivono <ride> Almeno all'inizio qualcuno l'ha scritto almeno una volta E quindi rimarrà in vendita per poco Uno di voi addirittura la vincerà e la riceverà a casa gratis Basta fare cosa, Albi? Commentare questo video e mettere like alla nostra pagina Instagram, ovviamente Epic Surprise. Ma se lo faccio io poi posso vincerlo anch'io, no? È un'estrazione bendata, quindi teoricamente <ride> ah, okay, okay. sì. E oltre a quello, cioè abbiamo pensato anche di fare una promo proprio dedicata a Simo, che si chiamerà Epic Simo. <ride> È il codice <ride> sconto. Del 20... il nome l'ho appena inventato la, per, lo... per questo rido però la teniamo del 20% 20% albi buon cuore quindi col codice sconto che ho appena scoperto essere EpicSimo esatto 20% sì. sconto su tutto quindi se non volete quella dello youtuber giustamente ci sono tutte le altre da regalare visto che si avvicina a Natale va bene, ciao va albi bene. a presto ciao Simo, ciao, grazie Ciao ciao. ciao. Ecco quindi cosa è diventato quel progetto immaginato su una spiaggia, mentre guardavo YouTube, che ho realizzato con un mio amico conosciuto su YouTube e che vi sto spiegando su... Vabbè dai, avete capito. Non penso debba aggiungere altro. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ah no, ecco, un'ultima cosa. Stavolta, invece del like e del commento, magari comprate una t-shirt, eh? E seguo Simu con i video di fitness! Uh.